Trasmissione sta per iniziare. Stai trasmettendo dal vivo. Stai trasmettendo dal vivo. Ciao qui ancora una volta il vostro Sant'En siccome ho avuto successo nelle ultime live, voglio ripetere questo successo perché ho tempo per di fare una live, logicamente, se no, non starei qua. Eh, facendo la live, poi ho, ho passato l'ultima mezz'ora commentando dei video e commentare, commentando del, dei commentari che hanno fatto al video. Vediamo un po': qua, come sto andando in onda. Spero di avere molti, molti invitati. E che dire? chiudo l'audio perché altrimenti. Hello, my dearest friend. How are you? Uh, I can't uh, read uh, Thai reading. Hello, my friend from Thailand. Hello, my friend, um, how I have to pronounce pronunciation your YouTube name. Uh, I want to, to greeting you, but uh, I can't read the beautiful uh, uh, Thailand greeting. Thank you very much. Welcome to Thailand. Thank you very much. From me and my uh, Peluche Giraffe. Allora dicevo uh, I, I made this uh, live because I have time, and uh, I get some uh, uh, success from the last uh, uh, live that I done. Thank you very much. But uh, But I speak not so well on English and uh, if you know some person invite uh, invite them to join to join this uh, uh, live so we can uh, be a lot of people together there uh, here And promote each other this is a live a sponsor ship live to promote little youtube channels ecco qua vediamo se intanto ho ricevuto dei commenti dei commentari da parte di un mio amico che che si chiama vister che mi dice ok al fatto che sono in live sotto un video che ha commentato che ha commentato tempo fa che ha commentato ieri esattamente perché glielo ho fatto vedere e lui gli ho risposto quello che quando eh, devi rispondere ai commentari sotto altri commentari già risposti quelli devi andare a cercare ecco qua che gli rispondo sono in non io dico se vuoi passa perché lo capisce se anzi gli, gli specifico se, se sì mille in è possibile in Vediamo, sono in live, se ti è possibile invita gente ecco qua bella bella ragazzi sono già in live se ti è possibile invita gente vediamo un po eccomi qua lorenzo euro ciao amico come stai Hi everyone hello friends of thailand lorenzo euro sto bene grazie grazie per partecipare grazie per essere qui con tutti noi scusa se non ti ho risposto a tempo perché stavo invitando un nostro amico mi ha detto che forse entra anche lui che si chiama vister vister questa live la faccio come la fanno i nostri amici che fanno i video di sponsorizzazioni però chiaramente con dei risultati dei risultati inferiori perché logicamente eh, io avendo del tempo eh, per fare questa live e non avendo un argomento preciso del quale parlare eh, allora mi è venuto in mente siccome ormai in tanti commentano i miei video e mi fanno domande se faccio una live invece di fare su un tema specifico visto che ho oggi abbastanza tempo, può darsi che eh, poi, non devo così editare il video, verrà di bassa risoluzione, lo so, purtroppo, ma in questo modo voi mi potete fare delle domande viene una cosa più fluida con rispetto a che io parlo di qualcosa magari non interessa a tutti poi un'altra cosa eh, sponsorizziamoci a vicenda bene molto bene così facciamo nuove conoscenze esatto è proprio quello l'obiettivo fare nuove conoscenze nuove iscrizioni e condividere eh, le... anche il proprio contenuto infatti che faccio Adesso, caro Lorenzo, ti ho aggiunto come moderatore. Anche il nostro amico thailandese lo aggiungo come moderatore. Chiunque partecipi a questa live lo aggiungo come moderatore. Voi vi potrete chiedere, ma perché io nelle mie live aggiungo la gente come moderatore? Perché l'ho imparato da una mia amica thailandese. Prego Lorenzo, l'ho imparato da una mia amica thailandese, se io vi aggiungo come moderatori, voi potrete a volontà mettere i link che volete, soprattutto del vostro canale e dei vostri video, in modo che io vi sponsorizzo in questo modo, vi faccio la reclama. In questo modo voi eh, potete attirare traffico nel vostro canale. Non solo quello. Ma una volta finita questa live, visto che io metto in mostra la chat, chiunque guardi il video per intero e abbia la pazienza di leggersi la chat potrà fare click sui link che compaiono. Quindi eh, non disapprofittate questa occasione d'oro per mettere in questa chat che verrà vista decine o centinaia di volte i link dei vostri video certo se state con il cellulare è un problema dovreste aprire il brown entrare nel vostro eh, cercare il vostro canale di youtube attraverso il browser e poi e poi dovreste eh, prendere il link del vostro canale e metterlo in questa chat nell'applicazione di youtube Rita Gelli, ciao sono Rita, è molto bello quello che hai detto, grazie. E infatti anche te sei moderatrice. Così io di solito nel mio cellulare ho scaricato un'applicazione di Block Notes e ci ho pronti dei link. Nel caso partecipo a una live di una mia amica thailandese che mi nomina eh, gestore della chat. Ciao! Vister. E non è un mini pony, è un girafino, è un girafino di peluche che mi ha regalato mia madre qualche anno fa. Perché mia madre è occorrente, no? è capitato lei, lei si era comprato un leoncino infatti cercate in facebook ed in youtube che ho fatto dei video col girafino e con l'orsino e no con il leonino era un leone e poi il leone l'ha regalato e io invece sono rimasto con questo pupazzo non esco in ogni video ma oggi mi sono rivestito come in qualche video del 2013-2014 in questa forma speciale e eh? col girafino. Oggi sono molto speciali. Vedete che anche il girafino c'ha il fiocchino, il il fiocchino. Io invece ho il cravattino, anche se c'ho dei papillon. E giraffa peluche, certo. si sì, ha gli occhi molto dolci. soprattutto alle pupille molto dilatate. Non so se sia così eh, delle pupille pupille naturali oppure eh, se si sia fatto come André di Pre di Bamba o si è fatto no, perché la Bamba, cioè se la, la coca ti, ti restringe le pupille. Questo si deve essere fatto uno spino io piace le canape, queste cose qua dilatano eh, gli occhi no sì tu si hai benissimo come te tiene gli occhi grandi e puri Ah, grazie per, per dirmi che ho gli occhi grandi e puri ehm allora che dire forse qua così sta scomodo eh, comodo per meglio che dall'altra parte che però tengo fuori perché non gli ho voluto togliere il cartello dall'orecchio. allora lo tengo così sembra un animale marcato te ne intendi troppo caro Sant'Enchan di droghe eh sì in effetti ho letto molto di droghe ma non ne ho dovuto mai prendere perché vi rivelerò una cosa io per raggiungere stati d'animo e di coscienza alteri non ho mai dovuto prendere nessuna sostanza stupefacente. Io infatti mi sono chiesto come la gente si possa rovinare la salute alcolizzandosi, intossicandosi, drogandosi, eh, inebriandosi. Ehm. Quando io, sin da piccolo, mi sedevo in un qualsiasi angolo della mia casa e raggiungevo stati di animo e di coscienza altri cioè non è che mi trovavo in qualche altro posto ma non ero neanche fisso nella realtà infatti ho per così dire scoperto la meditazione o l'arte di meditare prima ancora di leggere della meditazione allora io sono diventata moderatrice sì cara rita e questo lo faccio per aiutare tutti quelli che mi seguono tu puoi mettere il link perché solo i moderatori lo possono fare di tutti i tuoi video che vuoi pubblicizzare cara cararita ma anche del tuo canale o dei tuoi canali di youtube o dei tuoi siti instagram facebook eh, qualsiasi cosa perché in questo modo sappi che se io adesso ho un picco di 10 persone che mi seguono online poi il video potrà essere visto centinaia di volte e io non occulto la chat e non cancello la live come fanno molti. A me mi arrivano notificazioni che non capisco perché vado a vedere la live e dice la live è stata cancellata. Perché loro vogliono ottenere ore di visualizzazione, ma poi cancellano il video perché magari c'è una persona che invece li lascia, è una ragazza di Hong Kong che lascia. Le, le live ma fa delle live silenziose in modo da chattare con la gente oppure lei se ne vasta per la casa fare le cose sue e lascia eh, questa chat che sta filmando per esempio fuori dalla finestra di casa di notte o di mattina, io invece no le lascio le live. Allora, se voi mettete qua i, i link dei vostri canali dei vostri video, vi fate pubblicità la gente poi che avrà la pazienza di leggere la chat mentre guarda il video vedrà i vostri link e avrete qualche probabilità a parte a salutarvi tra di voi a conoscervi tra di voi se viene nuova gente ma uh, a, uh, a partecipare a ah, per esempio buonasera ecco qua c'è abbiamo una nuova ospite che diventa moderatrice buonasera cara non so se cara o caro non vorrei s pt mir l'immagine non la vedo bene chiara e eh, dimmi se sei una, una cara amica o un caro amico ciao anche lui moderatore come promesso ogni promessa è un debito quindi mi chiamo fabio ah, scusami tanto fabio vediamo un po se ti ho fatto moderatore perché a volte qua non mi risponde bene caro fabio benvenuto fra di noi sei moderatore anche se qua non ti hanno messo la chiave inglese ma non so ah sì ecco qua è il simbolo del capricorno che combatte contro la morte Ebbene, caro Fabio, allora combatterai per tutti e tutte noi contro la morte in questo periodo di Covid-19, che è la nuova pestilenza del 2020, del XXI secolo. Perché dovete sapere che peste in latino significa malattia, quindi pestilenza, grande malattia molti dicono non bisogna comparare fare dei paragoni tra il covid 19 la spagnola la peste nera ma in realtà sono tutte pestilenze cioè delle pandemie delle grandi malattie a scala planetaria ma il capricorno se non erro non è un simbolo demoniaco o era il caprone beh devi sapere eh, caro vister che per i cristiani, soprattutto dei primi secoli del Medioevo, tutto quello che non era cristiano era demoniaco. Hello, Wiki qui, are you, my dearest friend, you can put your link of your channel on the chat because you are moderator of the chat tutta tutta la omega ciao a tutti ciao anche a te carissima amica e ti aggiungo come moderatrice così ci promuoviamo tra tutte e tutti puoi mettere il link dei tuoi video del tuo canale del tuo sito di instagram facebook e puoi fare quello che vuoi cara tartar uh, tartar La omega ti ho aggiunto come moderatrice prego tarter tarte affomega tarte, così ci sponsorizziamo perché non mi sembra giusto che normalmente nelle chat tu non puoi mettere il link poi non abbiate paura io non segnalo nessuno come spam a meno che non lo faccia youtube se volete mettere tanto siamo in otto ma se volete scrivere guardate i miei video eh, seguitemi iscrivetevi al mio canale azionate la campanella tanto poi nella chat rimane e io non rimuovo né la live né, né occulto la chat perché almeno se è bene programmato ci sono degli youtuber che fanno la live e poi la cancellano perché vogliono solo ore di monetizzazione e invece no io lascerò la chat anche se poi la guarderanno solo un centinaio di volte 400 volte in un mese però se voi mettete qua i vostri link per quello vi eh, faccio moderatori della chat poi qualcuno guardando il video magari guarda la chat oppure voi condividete questo video e adesso stesso invitate persone a questa chat se potete perché magari è troppo presto per una per una live poi in agosto a quest'ora chi sta in casa o chi mi segue dal cellulare ma se potete condividete persone I cavalieri dello zodiaco, dice Vister. Sì, quello lo conosco. Bra bravo bravo! Eh, vediamo che io mi, mi scordo i, i nomi in un batter d'occhio. Purtroppo ci ho sempre avuto fin da piccolo questo caro Fabio. Fabio, no, mi sembra bravo che hai condiviso. Sei stato un pioniere in questa chat che condiviso il tuo link. Conosci flaco, sì, sì, infatti, se guardate il titolo di questa live. È un po' imitazione. Mi sono ispirato a loro. Diciamo, mi sono ispirato, non ho copiato. Ma è a imitazione delle live di Flaco e di Costantino Ru. Perché dico, se metto gli stessi titoli, le stesse persone che io frequento nelle loro chat eh, verranno a vedere la live, magari perché cercano le vecchie live di Flaco o di Costantino Ru. E allora facciamo un circuito virtuoso perché più live facciamo uguali. Più ci stiamo rincorrendo tra di noi e nel vortice entra qualcun altro. Quindi sono convinto che quelli che frequentano questa live, anche se c'è un promedio di otto persone simultanee, probabilmente andranno anche a vedersi la live di Flaco e di Costantino e viceversa. Benissimo, tartar, tartar, alfa, omega. Bene, adesso probabilmente avrai qualcuno che guardando anche dopo questa live al minuto 23 forse 21 perché ci sono stati due minuti di partenza vendrà a vedere il tuo canale quindi eh, io purtroppo non sono bravo come costantino Ru o come flaco perché non so fare le miniature poi non le so fare in live quindi non posso fare la presentazione dei canali come fanno loro ma cerco di fare qualcosa quindi nella live parlerò con voi e chi è interessato leggerà i vostri link Lorenzo euro sto passando da te adesso ecco vedete io sono capace di generare traffico fra di voi, poi una cosa che vi voglio dire: io ho sentito che qualcuno mette in privato, fra miei eh, amici che io posso guardare i suoi video, ma mette in privato i suoi video perché gli danno dislike. Io ci ho avuto una haters mangiatrice di pizza, l'ananas, che mi dava dislike a ogni video e ha fatto 150 commenti negativi a un unico video ma cari amiche ed amici non vi preoccupate perché i dislike e i commentari negativi degli haters solo generano traffico ehi hey, saint da te ci sta del freschino mister no è che io voglio apparire in live Elegante, poi scusa, eh, me, me l'ha anche detto te prima, con una giraffa di peluche eh, non, non si può uscire a torso nudo eh, come fa eh, adesso, non so uno youtuber che seguo eh, Pietro Traversi o Trevisan. Pietro Trevisan, eh, bisogna uscire in cravata. Poi vedi, mi sono messo la camicia a maniche corte. Non è che è tutto uno, questa è la canottiera. Me la sono messa perché? Per far gioco con la cravatta. Ma hai mai visto qualcuno che eh, co combina la canottiera bordeaux con la cravatta rossa? Ma l'avete mai visto? Quindi voglio dire grazie cara wiki queen. La cosa importante è l'attività del canale, ma non servono a nulla i dislike, ma anche i like, i dislike. Eh... visiti i vari canali dei tuoi ospiti Sant'Enchan? Sì, io quando ricevo notificazioni, ma anche i canali ai cui mi sono iscritto che non mi seguono ogni tanto vado a vedere i video. Allora, mi sono perso qualche domanda. E... Vediamo un po'. Quel Ponte lore eccetera ecco anche il link e poi Vister eh, ecco Lorenzo c'ha ragione Vister lascia il tuo canale anche io per un certo periodo ho avuto qualcuno che metteva dislike cara tarter tarter alfa omega io all'inizio Cancellavo gli insulti eh, cancellavo segnalavo il canale ma non serviva a niente anche perché molte volte erano canali fake comunque ho scoperto guardando in eh, dashboard le cose sono cambiate molte volte in youtube che loro considerano un canale di successo come un canale che genera traffico quindi non leggono il contenuto del commento, il commentario può essere negativo al massimo, ma è un commentario. E poi, molte volte, eh, gli stalker e gli haters, quando ti prendono di mira col cellulare, passano molti minuti-decine eh, di minuti a scrivere dei commentari ardenti, eh, insultanti, eh, offensivi. Quindi, sono minuti o decine di minuti di visualizzazioni del video più ti insultano nei commentari a volte sotto lo stesso video come ha fatto la mangiatrice di pizza lana la slavaiana di cui parlo in un mio video sugli stalker ma a volte eh, commentano vari video perché loro ti vogliono mettere tantissimi dislike ma io ho scoperto una cosa che i dislike in effetti valgono a generare traffico nel canale youtube dice tu eh, produci delle reaction con i tuoi video quindi questo significa che che eh, tu coinvolgi molti telespettatori, molti spettatori che ti mettano like che ti mettano dislike che ti commentino positivamente o negativamente. Addirittura eh, i veri stalker che passano tutta la vita seduti sul divano sono dei ciccioni. Come dice cicalone Simone: un pugile: sono degli scorigioni: mangiano patatine fritte in mondezza tutto il giorno. Eh, non hanno una vita propria e pass quando ti prendono di mira per esempio io ho quasi 1300 video passerebbero giorni mesi soltanto guardando i miei video e commentandoli male mettendogli dislike loro pensano di farmi un danno ma non sanno che per youtube like e dislike equivale a reaction del pubblico certo c'è anche da dire un'altra cosa vi ricordate che una volta si non so se si gioca anche adesso al totocalcio perché non ho più seguito ma eh, c'erano dei programmi televisivi che se riuscivi a fare zero alla schedina del totocalcio ti premiavano perché è così difficile fare 13 o era così difficile fare 13 come fare zero allora che significa che a volte i video più popolari sono paradossalmente quelli che ricevono più insulti più commentari negativi più dislike che like quindi se ti danno 9000 dislike e 0 like ti, ti trasformano il tuo video in un video di tendenza non servono a nulla e eh no cara caro mi sono Fabio mi sembra eh, servono a creare tendenza chi esser tu l'ore no mo vedo di entrare dentro di te l'ore passa a trovarti sul canale Toni, se non mi sbaglio, io mi confondo poi nomi se non li leggo: Cicalone è un mito, sì, lo seguo sempre. Purtroppo, non sempre ti rispondo ai commentari. Mi ha risposto due o tre volte perché gli ho mandato il mio allenamento sul sacco. Che io, a livello proprio casareggio, mi alleno sul sacco. Non, non ho neanche frequentato un posto dove allenarmi, infatti, non ho i guantoni delle bende ma una volta che mi sono allenato senza bende mi, mi sono fatto la mano ma, ma eh, gonfia me la sono mi fa ridere che gli eter sono degli scorigioni e eh silo sì, ha dei parole di cicalone simone Non hai risposto prima alla mia domanda, Sante Gianni, che qua mi scrolla sono scorreggi e incorreggibili. E eh si, sì, Vister c'è ragione. Adesso cerco la tua domanda: Metti il link del tuo canale. Tartar Tartar -tar -tar Alfa Omega vuole che voi mettiate gentilmente il link del vostro canale. Rita Galli dice a me: E eh, quale domanda mi so perso, scusa, e eh, Vister chiesse il dolore tu lo sai era una domanda a chi venivo bloccato da una hacker e quello grave e grave funziona forse la rete e il problema non mi fa scrivere onestamente no Santen già poi mettere qui così più facile cioè eh, molti di voi li sentono chi che è friend Kikel. how are you il nostro amico chi non so se è del vietnam o della thailandia però parla in esperanto infatti già scritto saluto che vi parola pre interessa Temo. Eh, da con cara Kikel, lui parla in esperanto e dice che i miei temi gli interessano sempre comunque io in questo video poi ho lanciato già un video di sfida in un altro video sfiderò gli haters a mettermi adesso lo faccio sotto questo video se al minuto 35 36 guardate questo video ma lancerò un video sfida in premier vedendo quanti dislike potrò raggiungere col video quindi a tutte e tutti voi Approfittate l'occasione eh? e vi guardo bene, dritto negli occhi di mettere dislike a questo video e, e di farmi sapere cosa ne pensate motivando il dislike, se possibile. Comunque, è inutile che vi dica a tutti voi che mi seguite, cari amiche ed amici, ho avuto un, un promedio di 9 ascoltatori e solo 5 like cioè mi seguite ma non mi mettete like e dopo mi raccomando quando guardate questo video offline quando sarà che ci mette ultimamente molto tempo ad editare le live youtube e poi non, non te le considera come video premier o caricati normalmente e io di solito non li carico più normalmente li carico in premier ma eh, quindi non fa contrariamente a quello che si crede, a parte le ore di visualizzazione, non fa più statistica la live, eh, le calcola a parte. Per esempio, fra i video più visti c'è una mia live ultimamente, ma non li mette fra i primi tre. Eh, YouTube mette delle regole, fa delle regole sempre più dure, in modo da far eh, da rendere difficile alle persone fare un promedio alto comunque eh, ci avrò dei problemi io di wifi ogni tanto compare la scritta stiamo lavorando per te ci sono dei problemi di linea comunque dicevo commentate questo video mettete gli like se adesso potete mettete like alla live e condividetelo affinché anche altri possano Leggere i vostri messaggi nella chat oppure leggere i vostri commentari. Mi raccomando commentando questo video quando già non sarà live. Magari io vi cito in una prossima live se il vostro commentario appare qui sotto. Non posso fare dei cartelli, magari farò non delle delle immagini. Ma magari farò un cartello che farò leggere alla gente. Non so quando potrò fare la prossima live, non so quando potrò fare la prossima Premier. Ma ho imparato che le Premier non si debbono fare più il giorno stesso. Per esempio, già distanziavo di solito, aspettavo addirittura 20-30 giorni per fare un altro video, caricandolo in Premier. Perché così potevo aumentare al massimo le visualizzazioni di quel video, altrimenti non ha senso quando caricavo 2, 3, 4 video a settimana, ricevevano magari subito 30-40 visualizzazioni. Perché non tutti hanno il tempo e la voglia di guardare ogni mio video. Magari facevo dei video di 30 minuti, ne caricavo tre a settimana, anni fa, e ricevevano 100-200 visualizzazioni all'anno e basta. Invece adesso li faccio ogni 15-20 giorni. Poi le live va bene per parlare con tutti e tutti voi, infatti parlando da solo mi sto perdendo gli ultimi interventi. Funziona forse la rete e il problema? Giuro, qui in venivo eh, che a Rita Galli che mi sono perso, mi fa ridere che gli eter sono eh, ciao vediamo se c'è qualche nuovo intervento ciao rita a ah, adam e Lelia, ecco qua eh, ti nomino vi nomino moderatori ecco che mi sono perso che c'è vi viste sono l'iscritta numero 800 complimenti poi siccome c'è il giraffino a fare lo scroll allora ciao adam e le sono cercato ciao adam e leila mi sembra che sia l'ultimo intervento vediamo se c'è qualcun altro e ti ho nominato adam e leila ciao moderatore della chat, perché in questo modo o moderatrice, non so chi c'è dietro la conta adesso, se Adam o Leila. Ah, sono l'iscritta, quindi Leila. Cara Leila, sei moderatrice della chat perché così puoi mettere il link dei tuoi video del tuo account di YouTube o dei tuoi account delle reti sociali in generale ricordati di venirmi a trovare faccio videogame e video dei miei viaggi ripropongo la domanda a saint jean saint jean tra il mare e la piscina che preferisci beh preferirei il mare però sai a me non mi piace la cozzaglia di persone come delle sardine eh, tutti unti di olio che non si può camminare il venditore di cocco che ormai fa parte del folklore delle spiagge, di Ostia Lido, perché sta a Casal palocco vado a Ostia Lido eh, anche a Anzio. Cocco, cocco, cocco fresco, cocco fresco. L'odore del cibo, io da giovane andavo a Miami. I miei genitori mi portavano a Miami. La spiaggia era bellissima ed era calda. Poi ho scoperto che loro hanno. Ci spruzzano tanta sabbia dal fondo del mare sulle spiagge perché hanno erosione. Allora camminavi un chilometro lontano, ci avevi ancora l'acqua alle caviglie o alle ginocchia. Prima di arrivare all'acqua profonda dovevi camminare molto sulla spiaggia, ma mi piaceva mai quando d'inverno nel loro inverno che per noi è tropicale, non c'era nessuno. Ma adesso hanno un turismo internazionale, adesso non con la pandemia. Ma prima della pandemia un turismo internazionale sono stato l'ultima volta negli anni 90 nel 96 e c'era così tanta gente pure in inverno che non mi è piaciuto non sono più andato al mare sono stato tre mesi eh, a casa di amici o sei mesi ma sono stato due o tre volte sulla spiaggia perché già non era come negli anni 80 già c'era troppa gente pure d'inverno perché vanno dalle altre parti degli Stati Uniti dove fa freddo in inverno e del mondo. Io ne ho messo un, uno e gira bene come gli altri, ne metto uno a settimana. Si, sì, conviene fare un video a settimana ogni 15 giorni perché io a volte ne caricavo seguendo i consigli che davano youtube un video ogni due giorni non otteneva molte visualizzazioni d'altra parte si trasforma in una tortura per i tuoi iscritti che magari tu puoi avere duemila iscritti e guardano un tuo video la settimana ma se già devono guardare tre video ogni due giorni ogni tre giorni non possono poi magari parli dello stesso invece un video settimana un video ogni mese un video ogni venti giorni poi magari una settimana ne fai tre di video per due settimane non ne fai nessuno ciao chan michele elena ecco ti aggiungo come moderatore michele elena monaco in modo che tu anche tu possa promuoverti mettendo il link del tuo canale dei tuoi video e dei tuoi gruppi sociali quindi ciao mi dice michele elena monaco ciao da me e mio marito michele e -ela. quindi cari amici vi ho nominato moderatori della chat eh, mettete il link del vostro canale mettete il link dei vostri video di instagram facebook twitter quello che volete perché i moderatori della chat scusate se rispondo soltanto adesso poi perché non riesco a gestire 10 persone nella chat figuriamoci se ne avessi 400 ciao a tart si getta la spugna ha, ha, ha. Non so, io sono stata a Palm Beach, il mare è bellissimo. Sì, sì, io stesso sono stato in molti posti, eh, per esempio, c'è Fort Lauderdale, le spiagge di Fort Lauderdale, poi c'è North Miami Beach, c'è Hallandai, le spiagge pubbliche di Hallandai e io risiedevo in un appartamento di Della 135 Biscayne Boulevard con Biscayne Boulevard che è nord Miami Beach. Beato te! Miami è spettacolare è bellissimo, però purtroppo è da 25-24-23-25 anni che non posso più andare a Miami. È questione di soldi come tutto nella vita. 110 visualizzazioni 101 commenti per me questo conta molto di più del like o della dislike hai ragione eh, hai ragione io a volte leggo commentari vecchi nella chat e eh, ciao tartel ragione però voglio dire se tu vai eh, caro amico a vedere eh, la dashboard vedrai che like dislike eh, creano tendenza quindi eh, lo stesso se ricevi eh, mille dislike e 10 like eh, non ti devi imbronciare perché lo stesso significa che il tuo canale attraverso quel video genera traffico e poi quel traffico viene ricondotto magari ai video consigliati da youtube a fine video o nella parte destra quindi che significa che a seconda degli interessi di chi ti mette dislike e della natura del tuo video quelli vanno a vedere altri video di altri canali quindi a youtube gli interessa anche che il tuo video generi traffico non solo all'interno del tuo canale ma anche all'esterno verso altri video più traffico genera. Tuo canale o il tuo video verso canali e video di altri più sarà supportato da youtube perché il tuo video anche se in broncia molti haters genera traffico verso altri video quindi youtube si ti favorirà anche con i dislike perché genera traffico anche verso altri video ai quali metteranno dislike quindi non ti preoccupare Vediamo un po'. Perché mi scappano quei commentari? e eh, Ok. Certo, ma se è inerente al video e c'hai ragione, sì. Ne vorresti 102 di dislike e eh, mister, a me mi fa né caldo né freddo, perché tanto è questione di traffico. È questione di marketing, è questione di ragionare come un SEO, certo, poi se invece ne ricevessi mille di commentari favorevoli. Neanche uno sfavorevole vuol dire che il mio video è piaciuto. Se i commentari negativi e i dislike sono costruttivi, capisco che magari è un tema che non interessa a chi mi segue. O anche a chi non mi segue che mi guarda per la prima volta se invece sono messi per pura cattiveria da degli haters mi è lo stesso indifferente perché eh, generano traffico quindi sono dei consigli se dati in buona fede i dislike e se no stanno lì vuol dire che comunque hanno reagito mille persone o cento o dieci Meglio se ne hai 10: Se fossero stati di più, ti saresti partito per Saturno. Volevo iniziare la live come ho fatto la scorsa live con la mascherina e tutto per dirvi di uscire di casa con il protettore e, e, e lo schermo con la mascherina e lo schermo di plastico. Come vedrete nei miei ultimi video, allora. Perché di dirvelo di nuovo in questo video forse lo farò nella prossima o nella prossima live ma uscite di casa solo con il visore per proteggere gli occhi e con la mascherina se non sapete di cosa sto parlando guardatevi i miei ultimi video e lì lo sapete ecco come si promoziona un video andatevi a guardare i miei ultimi video la mia ultima live o le mie due ultime live e i miei ultimi video lo saprete rita galli mi spiace ma devo andare sei molto bravo. Grazie Rita. Sei brava anche te quando potrò passerò dal tuo canale adesso. Cioè 9 persone che mi guardano e eh, io ho inventato una challenge con i sims sul sistema. E non me lo ricordo che ho mangiato penso della pasta M mia madre deve aver preparato aglio olio e peperoncino che poi ci mette delle cose fa delle varianti sue perché abbiamo fatto una larga dispensa di pasta perché a volte ci mette noci formaggio cose così pazzesche dovrò fare un tutorial come fare la pasta all'uovo nel senso che tu Bollisci degli spaghetti, gli scoli, li metti dell'olio e poi ci grattugi dell'uovo sodo sopra. Ciao Rita! Ciao! Eh, nelle live si inizia un argomento dopo che i tuoi ammiratori ti pongono una domanda. Le live funzionano così caro chan e eh sì ma eh, vediamo un po è che il fatto è che se tutti mi pongono delle domande eh, eh, ah, riguardo riguardo quello che ho mangiato e me le ho due volte e eh si sì, eh, della pasta degli spaghetti tipo aglio olio ma mia madre fa delle varianti ci mette delle cose dentro manco mi ricordo ci ha messo delle spezie delle noci formaggio capace che poi ci mette stracchino eh, con gorzola insomma eh, eh, un pasticcio però buono viene viene commestibile mm. Mm. mi piace inventare fare cose di questo tipo vediamo un po perché io sto qua tu che avresti proposto l'intero sistema lunare perché sai che appena faccio scroll, già la chat, se ne va in giù e non leggo tutti i commentari. Devono mettere delle freccette qua nel cursore, allora, ok, dopo mi scateno, ma la live di saint jean credo che credo che è infinita. E meno male, Santa jean che volevi altri ospiti: meglio, se ne hai 10 se fossero. Stati di più, ti saresti partito. Tu saresti partito e eh sì, lo so. Eh, e se non no, ho capito, ti premiano più i commenti, povero me. Allora, beh, i commenti non so che premino perché ascoltato video di molti CEO di YouTube e ognuno ha la sua teoria, però più è meglio. È. E soprattutto se voi condividete questa live, cadrò vister, fra molti amici ed amiche che la guardino per completo dicendo, guardate, io ho partecipato alla live, potete leggere quello che ho scritto nella chat e guardano tutta la live e commentano qua sotto quelli che vo vorrebbero essere citati, perché io faccio questo per promuoverci a vicenda commentate anche voi che non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale azionate la campanella commentate questo video e condividetelo come dicono gli youtubers professionali no lo dice anche piedi e poi allora eh, io vi promuoverò scriverò dei cartoncini a mano visto che io non so fare le miniature come fanno Flaco e costantino ma ecco vediamo un po di non c'è nuovi ospiti mi perdo le domande Rita Galli se n'è andata oh, mi hanno domandato che ho mangiato il mio cane brontola nel divano povera rita devo andare ma è molto bravo ciao rita Sì, sì, lo, lo, anche se in ritardo, vediamo un po' che mi è successo qua. Ho schiacciato qualcosa e <coughs> non c'è l'acqua. Voglio schiacciare il cursore qua. Vediamo un po'. Comunque, povera tart perché che gli è successo? Eh sì, l'aglio e il peperoncino è buono. E poi mia madre ci mette fantasia: tanta fantasia, che noci, cannella. Fa de degli esperimenti ogni volta, solo manca che gli metta come gli scozzesi la marmellata dentro. E comunque ne sei uscita bene perché che gli è successo a Tartar. Ah. Tarte al tarte alfa omega. Il 30 luglio ho dovuto lavorare a uno spot e la produzione non aveva preso nessuna precauzione. Che figli di buona donna! L'11 agosto ho avuto la febbre per nove giorni e mi sono spaventata. Gli devi querelare, gli devi. Gli devi querelare. Capito? perché eh, eh, eh, potevi morire comunque eh, se lavori per una produzione cara amica tartar tartar l'alfa omega eh, mi piacerebbe che tu possa sponsorizzare dalla tua produzione non so se chiedere molto ma eh, il mio canale sappi che io sono disoccupato e in questo modo magari mi seguiranno più persone poi se ti serve avermi come testimonia, come tutorial, eh, io sono disponibile a creare dei video. Poi ti posso aggiungere come amministratrice del mio canale, se tu magari in privato in Instagram mi mandi il tuo Gmail e tu mi puoi promuovere come amministratore del tuo canale e io in privato in Instagram eh, oppure in Telegram, oppure in eh, Facebook mi trovi come Santen Chan ti mando in privato il mio gmail e tu mi mandi il tuo dove vuoi o anche qua nei commenti di questo video e in modo che io possa caricare magari dei video sul tuo canale e tu caricare dei video delle live delle premier sul mio canale in questo modo collaboriamo e poi se la produzione di quei Signori che non hanno preso precauzioni sono interessati a avere un patrocinatore. Non so come funzionano queste cose perché sotto i video di Flaco e anche di Costantino ci sono dei link per diventare degli influencer, ma è tutta una cosa larga e iscrizioni di qua, iscrizioni di là, dare i dati di qua, dare i dati di là, telefono, questo quell'altro. Invece, ecco, io posso direttamente produrre dei video. E, e, e, se per esempio il video lo carico nel tuo canale tu puoi pagare a Ad... tu puoi pagare adwords per promozionare il video mio che carico sul tuo canale in questo modo io avrei molte visualizzazioni metterei un, un, un invito all'azione a vedere il mio canale e tu avresti il patrocinamento di un prodotto i patrocinatori eh, pagherebbero AdWords o altre piattaforme per diffondere il mio video, ma a condizione che nel mio video ci sarebbe un richiamo a vedere il mio canale. Quindi io farei questa patrocinazione. Loro sponsorizzerebbero il video e ci sarebbe un richiamo a vedere il mio canale. Un po' contorto, ma e eh, non so se può funzionare. Vediamo un po'. Allora, mi dispiace per te, Tartar Tartar, a Fomega che sei stata male. Meno male che stai ancora qua fra di noi. Sì, tu caro, devi rispondere in modo breve. Allora, ho avuto davvero paura. Pensa che la truccatrice non ha nemmeno cambiato il pennello per le labbra, ma è mostruoso. È come quei tatuatori che ti tatuano 100 persone al giorno senza mai cambiare l'ago degli strumenti, che deve essere scartabile, ma di questo se ne deve fare responsabile la truccatrice. Eh, tutti ti devono risarcire, ti devono dare un risarcimento. È veramente molto triste e vergognoso. Vengo bloccato come è possibile ma da chi viene bloccato io io ti ho messo come moderatore come ti possono bloccare grazie al cielo è passata Vister e Santenchan. Dimmi di mister, mister Santenchan, devo uscire dalla live. Vengo bloccato. Ma come mai se io se io ti, ti, ti leggo come è possibile che vieni bloccato. Sì, fortunatamente non è accaduto nulla, nulla. Cara tarder, e io ti leggo. Eh, caro Vister, eh, come Viste chi ti sta bloccando? Michele Nera Monaco, ciao Rita, carissima. Già fatto nelle live di Flaco? A ah, bene. Ma che cosa ha fatto nelle live di Flaco? A ah, Vister viene bloccato nel live di Flaco, infatti, mi sembra che io ho partecipato ieri o l'altro ieri in una live di flaco e qualcuno si è lamentato con flaco se ce l'hai con me dimmelo che non partecipo più ma partecipare alle live di flaco e anche di costantino c'è dei pregi ma io ho visto che adesso lasciamo postare il girafino io ho visto che si crea come si crea come un, un universo chiuso io partecipo a tutte le live di Costantino di Flacco ultimamente ma più di tanti seguaci non ho sono sempre gli stessi si crea la stessa community ho avuto più like e visualizzazioni guardando i video dei miei iscritti piuttosto che i video della community di costantino di flaco perché dovete sapere che le nostre community prima di tutto sono, eh, sono formate dai nostri iscritti ed è molto più probabile che ti commenti un video un tuo iscritto piuttosto che uno di, della community di qualcun altro anche se ti vedi in live nella chat Vengo rallentato, è una cosa che detesto e non so perché io guardo, ho iniziato la live, ma, ma non ho impostato eh, la live. Eh, vengo rallentato. Michele Monaco, Elena Monaco hanno cancellato un messaggio, non so perché, una produzione di gente incosciente. Hai ragione, ah, ma chi sono incoscienti? Comunque, vediamo un po' e Daniela che si lamenta. In effetti, Flaco nemmeno a me non mi vede mai. E sì, a me l'ultima volta mi ha dedicato poco tempo perché loro si aspettano, si aspettano. Vediamo se io per caso ciò da programmare eh, qua c'è dei problemi con il brown swell. Eh, ciao, Saint Chan, buona continuazione. Gli amici, chat. Bye. A presto. Più tardi, ciao. Vister. Bisogna proteggersi dal COVID. Io l'ho detto nei miei ultimi video. Bisogna mettersi il la ma il visore, la mascherina, i guanti. Guardate i miei ultimi video che do dei consigli sul COVID. Bye. Bye. A più tardi, Vister. Mi dispiace, tartel Tartar. Io devo andare a cucinare, Sant'Enchan. Se no, non magno. Alla prossima, grazie per la live. Ciao, SPT. Mir, Mirkes. ciao, bye bye. Sant'Enchan, ci sentiamo nei tuoi video. In chat, ciao, e grazie per i commentari che hai fatto ultimamente carissimo amico cian da carissimi amici Michele e Elena ciao alla prossima non ho i mezzi per fare le live cara il tartel tartell alfa omega se non vado errato se io ti nomino amministratrice del mio canale tu puoi fare le live nel mio canale e quindi Dammi il tuo email. Però l'importante è che tu abbia il tuo canale di YouTube collegato a un eh, Gmail. Perché se tu accedi a YouTube con un Email che non è Gmail, non ti posso nominare amministratrice del canale. Se ti nomino amministratrice del canale, puoi leggere l'informazione del mio canale ma non modificarla poi creare video, editarli in YouTube e poi anche leggere e rispondere ai commentari dei tuoi video, logicamente puoi fare anche le premiere e poi fare le live. Almeno così credo io. Poi se non è così si sperimenta subito. Io lo dovrei sperimentare perché ho collegato il mio canale Santenchan e il mio account di Google Santenchan con un altro canale che ho e dovresti vedere se riesco a fare la live da quell'altro canale entrando nel mio acconto Sant'Enchan. Se è così, vuol dire che se ti nomina amministratrice del canale, tu come potresti caricare video o fare le live? Entri nel tuo canale normalmente, poi selezioni l'icona che sta in alto a destra, e ti dice: se sei collegata al mio canale, scegliere altri canali e in questo modo. Tu entri nel mio canale e poi scegli eh, caricare video e lì se ti si apre la finestra fare le live vuol dire che come amministratrice del mio canale puoi fare le live nel mio canale però per questo devi avere un gmail collegato ad un canale di youtube se per esempio eh, non hai l'attuale eh, canale di youtube collegato un gmail e non vuoi cambiargli le mail perché ci sei abituata cara carta tarta alfa omega puoi aprire un altro canale di youtube che poi collegherai a quello principale accedendo ad un gmail e quindi poi tu durante la visione o dopo, dopo quando editerai il video gli metterai delle schede in una scheda direi: Questo è il mio canale principale. Andatelo a guardare. Quest'altro canale è il canale delle live. Ma tu apri un canale con il Gmail, un canale di YouTube, per poter fare le live nel mio canale. Questo perché? Perché io ciò. 1300 iscritti e centinaia di visualizzazioni magari lavorando insieme i miei iscritti passeranno al tuo canale principale e secondario e i tuoi iscritti passeranno a vedere i miei video quindi una mano lava l'altra poi vediamo che altro c'è ora è davvero Devo andare a preparare la cena, ciao e buona serata a tutti. Ti aspetto sul mio canale. Io rispondo in molto tempo. Freddy Krueger 5000, 5.000. Il link del tuo canale che vengo a trovarti. Ah, ecco Freddy Krueger. Sei entrato e sei moderatore. Sì, sì chiaramente. Ecco, ciao Freddy Krueger, scusa che non ti ho risposto subito, ma stavo rispondendo a Tarter Tarter Omega. Se anche tu vuoi essere amministratore del mio canale e fare le live sul mio canale, dammi il tuo Gmail, perché senza Gmail non si fa nulla. Allora, eh, magari mi scrivi in privato, in Facebook, in Instagram, in Twitter. Come Saint chan e io ti nomino amministratore del mio canale. E credo che se tu selezioni sull'icono del tuo eh, sull'avatar del tuo canale, scegli altro canale ed entri nel mio canale, tu possa fare le live nel mio canale. Grazie per questa bella live, mi documenterò su questa cosa. Buonasera, devo proprio andare. Ciao, tartar, tartar, -tar fomega buonasera christian Man manzini eh, buonasera christian manzini ti ho nominato amministratore puoi mettere puoi mettere il link dei tuoi video e dei, dei, dei tuoi canali e dei tuoi conto di reti sociali facebook instagram eh, twitter perché ti ho nominato amministratore capito nomino questa sera nomino tutti amministratori adesso siete in due e ciò nove like metto che eh, licenze creative common cioè questo video può essere riutilizzato riutilizzo consentito eh, località roma lingua del video me lo domanda eh, roma e mica parlo un cinese mi piacerebbe ma Italiano, eh, non è Viaggi ed eventi, ma credo in persone e blog, poi vediamo la chat, gli utenti possono visualizzare eh, le valutazioni di questo video. Abilità la chat dal vivo eh, non è, eh, non c'è modalità lenta. Questa chat. Qualcuno ha detto che c'aveva modalità lenta, ma non c'è modalità lenta. E vediamo un po' di dove mettere, seleziona la playlist, preferiti e video blog su svariati argomenti. vediamo un po di mettere altri dettagli intanto leggo se ci sono dei commenti va bene così va bene allora mi raccomando eh, christian manzini metti Metti il link dei tuoi video, eh, dei tuoi canali, dei tuoi gruppi sociali in modo da pubblicizzarci a vicenda, che faccio un po' come Flacco e, e Costantino, soltanto che il limite di quelle community. vediamo che adesso metto anche i tag. Restiamo a casa, io resto a casa. Dovrò mettere invece per questi, eh, per questi video, però già gli ho messo i tag dopo cambierò la miniatura che io la faccio col bordo rosso dovrò mettere invece sponsorizzazioni queste cose qua perché sono dei, dei tag che chiamano di più l'attenzione comunque adesso siamo in due ciò 10 like e niente siccome tardi Molti si preparano la cena adesso e io io cosa volete che vi dica forse ecco dovrei dovrei vediamo un po il mouse odio questo mouse però siete in tre in tre e fra poco va vabbè ho anche io cose da fare perché mi immaginavo adesso siete in quattro mi date like ogni volta che entrate se potete cari amiche ed amici adesso ho aumentato la potenza del computer vediamo un po' Se potete essere di più se no se no io dovrò dovrò chiudere qua 4 4 3 4 3 4 3 4 3, 4, 3. Poi ci saranno dei commentari. Eh... Mm. Vediamo un po'. Commentari che entrano agli altri miei video. A volte YouTube non ti manda subito i commentari. E poi è brutto che ti continuino a commentare a rispondere eh, lo stesso commentario, e una volta, che, che tu ti dice eh, in attesa di revisione. Una volta che tu accetti quel commentario lo devi andare a cercare. Che non ti ricordi più sotto quale video l'hanno messo, però, vediamo un po' perché pubblicati, devo andare a cercare così il mio video. La live per il momento questa live mi compiace di dirvi che ha avuto 47 visualizzazioni e adesso c'è tre spettatori dal vivo purtroppo non riesco a cedere a... allora facciamo qua clic ci sono dei momenti di noia nei miei video lo so ma ho ottenuto 11 like poi mi sembra che mi hanno salutato in molti come Christian manzini non vuoi essere amministratore va bene così va bene così vasco rossi ma io vi faccio amministratori della chat e poi vi, vi voglio anche fare amministratori del mio canale e voi non volete ma per dici per dici per din di rindina come diceva Toto per din di vediamo se un'ora fa io ho commentato il video di brenda Interessante discorso che rida amica Brenda perché io oltre a seguire la community dei miei iscritti o di quelli a cui sono iscritto guardo video anche di altri che così si iscrivono guardano i miei video e commentano il canale questo spiega perché e rispondo qua ah. Prenda ah, is... ah. secondo al suo salutino. che molti mi hanno detto ah ma anche anni fa è una cosa ah ma ti deve costare caro comprare i commentari comprare gli spettatori Beh, come mai gli ho chiesto io a già a diverse persone perché ti scrivono in idiomi eh, stranieri addirittura in thailandese in portoghese e invece no eh, io non mi compro nessuno ossia non con denaro se io un qualche cosa che non ho capito fino a pochi anni fa purtroppo quando c'avevo il cellulare che poi mi si è rotto nel 2016 il galaxy young 53 60 della samsung andate a vedere il mio tutorial che ho fatto su quel cellulare poi si è rotto il bottone di accensione spegnimento di power e eh, diciamo non funziona più io uscivo dalle sessioni dell'applicazione di YouTube per guardare i video. Pensate che errore. Invece, adesso ho scoperto che bisogna fare l'esatto contrario. Ogni video che guardo, anche se di un canale che ha milioni di visualizzazioni a video, anche se non ti risponderà nessuno, gli metto il like e lo commento perché dopo me, settimane, mesi o incluso anni qualcuno risponda a quel commentario e poi perché se il mio commentario anche se non è atteso da nessuno genera traffico questo beneficia il mio canale quindi guardare dei video per esempio di arti marziali caricato nelle filippine o in giappone eh, magari da un canale piccolo scrivendo in inglese bellissimo video mi è piaciuto molto questo è un consiglio che vi do è eh? oltre a guardare i video dei canali ai quali vi siete iscritti o che, che, che si sono iscritti al tuo e tu ti sei iscritto, ma anche guardare i video che guardi occasionalmente, magari cercando per argomento, non importa che siano canali grandi, piccoli, video con molte visualizzazioni o meno, aiuta a che ti rispondano, capito? E quindi aiuta a che... Eh, genera traffico verso il tuo video verso i tuoi canali verso il tuo canale verso i tuoi video e viceversa sarai corrisposto solo se tu sarai capace di corrispondere se tu non sei capace di corrispondere non sarai corrisposto e io l'ho appreso cioè il mio questo canale ha fatto sette anni il, il 7 febbraio 2020 perché era aperto il 7 febbraio 2013. I primi 2-3-4 anni eh, non facevo sta storia. Sto riguardando oggigiorno dei video che erano usciti proprio quando io mi ho fondato il canale. Mi sto riguardando perché mi piacciono e li commento e gli metto like. Se lo facevo subito magari ottenevo subito delle risposte. Allora, Cristian Manzini dice va bene così, va bene. Ma non vuole essere amministratore della chat de, di questa live o del mio canale? Ecco, io adesso devo chiudere perché è veramente troppo tardi. sono stato un'ora e 24 in live veramente non ha più senso andare avanti commentate questo video chi lo guarderà offline ditemi se vi è piaciuto mi raccomando buon fine settimana a tutti e tutti voi adesso sono cinque le persone che mi seguono ma non voglio allungarla per le lunghe Caricherò un video forse fra una settimana o farò una live fra una settimana. Adesso mi voglio riposare e leggere. Non so, forse per sabato caricherò una premier. Lasciatemi delle vostre opinioni sotto questo video, commentatelo, condividetelo, azionate la campanella, iscrivetevi. Se volete essere amministratori del mio canale, inviatemi attraverso le reti sociali, mi trovate come Sant'Enchan. Il vostro Gmail più di così per aiutarci l'uno all'altro, non so che fare, forse, parteciperò questa sera alla live di Flaco, questa notte, e non so, inizia alle otto e mezza quindi, fra poco, fra qualche ora, un'ora e mezza, due, e poi basta perché, se no, vado avanti così molto tempo e poi niente siete in quattro però non partecipate della live qua ci bloccato a 4 in 4 che mi seguite e io sono contento ma veramente potrei arrivare fino all'ora e mezza sono arrivato un'ora 26 ma basta sento che, che mi sono stressato a parlare per un'ora e 26 minuti allora il vostro amico sante Jean con il suo girafino di peluche vi saluta vi ringrazia di averlo seguito ringrazia queste quattro persone che lo continuano a seguire anche se non scrivono nulla nella chat e quindi poi ci sono degli argomenti qua ma io purtroppo non sono stato in grado di leggerli tutti anche se molti sono saluti o parlano tra di loro Ah, ecco, Vister deve uscire dalla live di Flaco perché viene bloccato. Eh, beh, vabbè, eh, se, se nessuno ti corrisponde, e tu non gli corrispondi. Purtroppo è così. Eh, a volte non c'è intendimento fra le persone. Se non c'è intendimento, non deve esserci intendimento. Non ci sia. Uno è libero di accettare chi vuole, se non ti accettano fa niente, vuol dire che, che non, non vogliono sponsorizzarti, non so, però vieni da me, vieni a alle mie live, io ti nomino amministratore, moderatore della live e tu ti promozioni i video mettendo, cosa che non fanno né Costantino né Flaco, permetterti di mettere il link, quindi dovrebbero moderare, nominare tutti come moderatori. E non lo fanno che altro dire che voglio arrivare fino a un'ora e mezza Oh, mi raccomando e eh, condividiate questa live vabbè che chi è arrivato a guardare adesso dirà ma adesso è tardi come per, perché lo, ved lo vedano in molti la live fino a questo punto ma eh, mi raccomando ecco a quelli che stanno seguendo la live in questo momento se parlano italiano e mi capiscono condividano la live i talk now to those people that are saying seeing my life now live now the four people there to share this video where the live is and uh, please poi scusatemi che ancora non sono pratico se non ho risposto a tutti scusatemi se non ho risposto adeguatamente a tutti scusatemi se mi sono scordato di nominare qualcuno come eh, moderatore la prossima volta che entrerete nella live sarete moderatori della live, eh, cioè della chat, della Live lo vorreste o no? Perché eh, già vi ho nominato moderatori, vi dovrei togliere da moderatori, ma io sono più non lo faccio. Quindi, la prossima volta che entrate nella live, mettete pure il link di quello che volete: articoli di giornale, i vostri social media, canali di YouTube, video e che altro volevo dire che me lo sono appena ricordato scordato adesso e niente eh, significa che proprio mi sto, mi sto stressando e, e devo tagliare anche se siete in quattro lo lamento però a ah, che youtube ci mette molto tempo a volte giorni prima di editare di dare formato alle live perché io subito metto in un riquadro, in una i che si legge I, eh, lì, i video i video consigliati no le cartelle di riproduzione e poi metto anche a fine video eh, le cartelle con il canale l'invito a iscriversi però forse lo farò domani perché per molte ore youtube ci tarda ad editare una live ultimamente perché tutti fanno live da casa con la quarantena che c'è nel mondo e allora youtube tarda a, ad editare i video cioè si, si diventano visibili ma non stanno fra la categoria di video stanno solo nella lista di riproduzione e quindi purtroppo a volte questo eh, ritarda la diffusione dei de video e ci hanno poche visualizzazioni dei live perché non li mette subito fra i video, eh, fra la lista dei video, solo fra eh, la cartella di riproduzione che uno sceglie. e Allora io al più presto metterò dei video che vi consiglio di guardare collegati con le live, altre live e le cartelle di riproduzione a fine video. E vi invito a iscriversi al canale, per quanti di voi non l'hanno ancora fatto, e ad azionare la campanella. Ciao ciao. Ho Raggiunto ho superato l'ora e 30 minuti, un'ora e 32 minuti. E, e adesso vi devo lasciare. Anche se mi dispiace, a dalle quattro persone che mi seguono. Ma se non schiaccio, termina streaming adesso, non lo farò mai più. Allora, orwa! asta la vista, baby, ci vediamo. Un'ora e 32 e 30 secondi. Di live sono più che sufficienti per oggi e quando l'ultima live è durata di meno l'ho fatta qualche giorno fa. Ciao ciao, poi la prossima volta mi preparo dei discorsi, ma questa live era per sostenerci a vicenda e sono venuti circa una cinquantina di persone. Che poi, mi raccomando, queste 50 persone che scrivano qualcosa sotto il video quando sarà disponibile come video, così ci andiamo a trovare l'uno all'altro nei nostri rispettivi canali ciao ciao un'ora e 33.